Gossip, Nancy Brilli, il nuovo fidanzato è un ricco ambasciatore Gossip News, Nancy Brilli nuovo fidanzato Pupi D'Angeri Gossip, Nancy Brilli non è più single Dopo l'addio al chirurgo Roy De Vita è stata paparazzata a Roma dai fotografi del settimanale Novella 2000 insieme al nuovo fidanzato Pupi Dangeri, in occasione di una cena e un dopocena. L'attrice romana e il diplomatico sono stati fotografati all'esterno di un ristorante della capitale dove avevano appena consumato una cena. Subito dopo cena hanno deciso di fare una passeggiata in quel frangente due piccioncini sono stati paparazzati. Gossip News Nancy Brilli, chi è il nuovo fidanzato?. L'uomo in compagnia di Nancy Brilli è uno dei più ricchi uomini al mondo. Secondo la rivista Forbes lui è al 601 esimo posto nella classifica di ricchezza mondiale. Possiede una collezione di ben 23 Rolls Royce. Un patrimonio immenso grazie alla sua carriera diplomatica come ambasciatore per gli affari europei del Belize. Ovvero stato caraibico tra Messico, Guatemala e Mar dei Caraibi. È stato il braccio destro di Arafat e vanterebbe amicizie altolocate nel jet set. Di lui si sa che è padre di due figli Teava e Stefano, avuti dalla moglie Vendi, e che non si sa se adesso sia single o meno. Pupi Dangeri prima si gode le pietanze al ristorante con Nancy Brilli, poi l'accompagna a casa con la sua Bentley da 200.000 euro con annesso autista. Un vero e proprio gentleman. Gossip Ultime Notizie Nancy Brilli Vita Privata Divorzio da Roy De Vita La storia tra la famosa attrice Nancy Brilli e il chirurgo plastico è finita dopo 15 anni. Un lungo amore finito di comune accordo per entrambi.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 In merito al motivo, pare ci sarebbe la mancata richiesta del matrimonio, ma Nancy precisa che non è lunica ragione, è uno dei motivi, ma non è nemmeno la verità. C'è stata una trasformazione del sentimento reciproco, della vita. I contadini, quando un campo ha dato tanto, lo mettono a Magese in modo che possa tornare produttivo. Ecco, io sto a Magese. E continua, sono single, serena e pure di buon umore. È davvero troppo presto per pensare a una nuova relazione. Non sono ancora passata oltre.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 E dopo queste immagini il gossip non la mollerà di certo.